Alla Ciao! Ok, sono già in Italia! Siamo insieme in la famiglia di Italia di Gelata Italia! No, vuoi dire salutare qualcosa, Mamma Nessia? Ciao a tutti, ci ritroviamo dopo tanto tempo che non ci vedevamo più per vari impegni e niente, siamo felici di, di riproporci, di farci vedere con quello che assaggiamo, sì, assaggiamo di, di nuovo. Eh, ok, nuovo, okay. okay. Eh saluta sì. nessuna Sofia, tanti ti chiedono di te. Eh tala. sì, beh, adesso siamo tornati e quindi faremo un sacco di video. del cibo, dei luoghi, allora, vedremo cosa, cosa ci inventeremo, ecco. Cosa c'è andrà, si inventerà, anche tu... io. Cosa? Niente, ci ritroviamo qui dopo, dopo un bel po' mm. e niente, siamo contenti di essere tornati, quindi seguiteci. Speriamo che loro sono. tutti stanno bene. Ah sì, beh, sì. sì, sicuro. E, certo. Ok, Kaliensimua, panasaran, figlio galini, tan apa, io bruciato da mangiare sassuato, io. Se li bilan speciali, se li bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si Nasi si nasi oh. no. quindi si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan si bilan è Beh, è che forno, non credo che c'è kefir. No, questo cos'è? Allora, no. allora, ho sbagliato. Perfetto. I <ride> veroncelli è... Sì, c'è una. Eh, è meglio. Intanto io faccio questo. Mmm una... que... quelle cosa sono? Questo tempeh, ah, o, tempeh. Re... o re tempeh? Giusto, è vero, buono. Ma ti piace? Mangi o no? Mm, mi piace, però non posso mangiarlo perché mi fa male di pancia. Mamma mia. Oh. Sì. Delicata la sofia! Wow, ma Malesia, cos'è questa? Cosa sono i vermicelli? Spaghettini mm -hmm. spaghetti di riso? Wow, buoni. E questo cos'è? Eh, te lo sto preparando. È. Patate con credo pomodoro. Wow. Anche qui lemongrass. Sì, mm, no, quello là col restare. cipolla e aglio. Cipolla e aglio. E pomodoro. Isa. Aurora vuoi un po' di queste? Sì. E questo Krupuk. Kru wow. Ma sapaggiola già. Guarda che... Kami Cintai. Mmm. La che Lian Liat. Baghe Manak. Guarda, mencicipi nasi uduk. Padahal nasi uduk kalau di Indonesia buat sarapan ya, di sini buat makan malam. Dan ke mana-mana sajikan terus di Lazio Italia. Bagaimana keharmonisan dan enaknya mereka menyantap nasi uduk. Tapi di Lazio Italia. E tuo piatto pronto. E tuo piatto pronto. Mmm, così stai mangiando. Waalaikumsalam stai preparando per me amore mm, che buono dai, enak, non è una è una è è che sei un po' un Buonissimo un po' un po' un ho un po' un po' un po' un Beh, questi da tantissimo che non li mangiavamo. Sì. Mm. Il riso è fantastico. Ti devo dare un bacio. Grazie amore. Molto Amore, te qua su casa Sta proprio da cocco. Lo sei riso? Mmh. Eh, lo sento da. Anche io non sento tanto. Più. Da. Mm. Ma non lo so Devo grazie. Grazie, ma c'è anche il foco. So. Sì, eccolo sento. qua. una mm. rina. È praticamente scacciato. Così tutto l'olio... Verranno fuori e li metti dentro. Molto mm. buono, mi piace morire. Mm. Sì, mm. noi in Indonesia le mangiamo così su colazione? Diciamo di ci solito ci sono: una persona che sempre sul solito posto che vendono ogni mattina, sempre stesso orario. Mm. Mm. colazione. Mm -hmm. Buona con colazione, mm. però, ovviamente, da noi usciamo sambal. La verdura? No, la piccante. piccante. Eh, qua eh, non c'è piccante, però eh, stasera Guai, gua ya, non piccante Jadi brocan ga pake, apa, sengaja ga pake sambal, takut nanti Pake la salsa, se vuoi Gak kiprut Gino lagi bucini dingin nih, teman-teman No, meglio senta piccante, tu si manggino tutti Eh, no, eh, qua se vuoi aggiungi Però, per esempio, le patate piccante, sono tanto buone Mmh, no, si Per te no, Sofia, in realtà, li diamo pochini betul mentan kan tipo wowo sojo. Ah. Tipo spicy direndang maroso. Membut di subgetto. Oke nih teman-teman. Wow. Nah, si uduknya, nasi uduknya berucan bikinnya pakai rice cooker ya, soalnya belum begitu pengalaman. Oh, <laughs> ini sambal goreng kentang. Ini orek tempe. Tu quindi si è molto bello, ma stavamo pensando qua, parla stavamo parlando ma quante isole ci sono da voi? e soprattutto quante lingue? perché c'era era venuta una curiosità parlando prima dei cibi dei piatti Se, cioè siete in tanti e quindi Essendoci tantissime isole, tantissimi popoli, volevamo capire un po' i piatti vostri, tipici. E quindi mi raccomando, scriveteci nei commenti che poi li leggiamo tutti. Vi mm -hmm. portiamo fino sì, mattina. Ogni mattina fanno qua, fanno così. Ah sì? Mm -hmm. Ma come sono fritti questi? Questi qua vengono sempre di bucana con delraffoli di banana. Dentro Delraffoli di banana, poi fuori il giornale. Allora, mm -hmm. Sì, diciamo che è una colazione un po' alternativa, ma più un brunch. Atipica. Grazie a tutti. Netizen? No. Sì. Quanti soldi? Blu pagati oh. in Indonesia un piatto così? Mm. Ya? Di tulisci di comment. Scusate. Di, di, di. di sini? Di comment. Please. Tornate, quindi... Silahkan di tulisci di comment, biar luarga che noi sappiamo, che in Indonesia, terutama di daerah, di mm -hmm. kalian, Garganasi sì, sì, vogliamo sapere. E quindi anche i bambini prima di andare a scuola mangiano questo. Mm -hmm. questa, tutta questa roba qui. E poi non mangiano più a pranzo. C'è anche la cipolla. Diciamo è sostanzioso È molto sostanzioso Mm. Come in Italia questo? Allora, principalmente con il latte, mm. il caffè o l'orzo. Mm -hmm. E poi? Prima di tutto è dolce. Sì, e principalmente non è dolce. Poi ci sono i biscotti o le fette biscottate, la marmellata, il burro mm -hmm. o la nutella, la cioccolata. Mm. Il caffè non l'hai detto? Il e caffè per chi vuole. Eh, eh, sì, sì, la colazione. per I bambini il caffè in genere no. Però insomma la il caffè latte, quink, latte. Il latte, Succo sì. mm. anche lo yogurt comunque Il yogurt l'importante è La latte. Sì, principalmente il latte noi sì. latte e quindi anche latte cappuccino è un buon cappuccino eh? mm. cappuccino mm. cappuccino ebrioce, cappuccino cappuccino cappuccino Il brioche cappuccino cappuccino È cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino cappuccino No, basta, dobbiamo basta, basta, basta, basta, due basta, basta, la basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, grazie mille, grazie mille, c'è la differenza tra aglio e l'indonesia, qui eh. mm, è. c'è sì, veramente, in indonesia l'aglio non è così forte come qua, qua, nostro è forte, ah, si. Sì, sì, di solito no, sì, fa, sì. Que esatto, fa questa ricetta, magari in Indonesia ne mettono mm, 4-5-6 aglio. No, qua basta metà. Uno, non spicca. Ma adesso sarà proprio la qualità diversa è Molto gustoso, c'è poco da fare. Mm -hmm. mm. No, oh, perché sembra di no, ma come che si dice? Enax, come si dice? Anaxakali. Una... Una... Enaxakali. Una... Io sto prendendo un'altra frase in italesiano, ma. Cosa? Dove venire a frase Ciao. No, come stai? <ride> sala, prendi, sala. È bella, eh? <ride> sala <per il> <ride> ma ti sa la situazione col il coronavirus in Indonesia? Com'è da voi la situazione? Perché qui yang akan nanda un po indietro come quasi maart son febbraio ali tadi selalu saya perein di commenti mi raccomando. Tuh ini ya. Tadi kalian sama-sama sudah melihat nih. Keluarga kami di sini begitu menikmati dengan makanan Indonesia. Sangat simpel sekali dengan nasi uduk mereka suka sekali ya. Nah, sekarang kita tanya satu-satu berapa nilainya ya. Un rootmeal è una penitura, poi ne ho Se mi secolo via, let's go. Però, le mamma Alessia, <totipo> è... hai mangiato, no? È... Ho mangiato, ho è... è... mangiato, mangiato. Che ne dici? dici? Molto buono. Il riso aveva un gusto delicato, e nello stesso tempo eh, sapeva da limone, no? la pianta di lemongrass che gli dà proprio. Cu e, e cucinato quel cocco, è un abbinamento proprio buono, appunto, delicato che fa proprio gustare e si abbina bene col contrasto di, di questo che non mi ricordo come si tempe. chiama del tempeh, sì e delle patate anche che sono cucinate con varie cose quindi sono anche belle ricche e poi gli spaghettini soliti che abbiamo già mangiato quindi un mix sostanzioso ma nello stesso tempo piacevole al palato, si, sì, molto buono sì. allora il... il punteggio da 1 fino a 10? 8 8? sì sì sì bene Otto. e quanti prezzi vuoi daresti questa a piatto? noi qua un piatto completo così ma io lo farei mh, 15 euro oh 15 euro 15 mamma mia no, vabbè, e... è perché ci sono tanti alimenti proprio completo e ricco è eh, un bel piattone e ti sazia perché eh, ci sono proprio eh, ma mangi vero. completamente no? quindi sì. va bene Bene. Vuoi dire qualcosa ai netizens a casa? Beh, ciao a tutti e speriamo di ritrovarci nella prossima occasione di, di video con qualcosa di diverso. Ciao ciao, ciao ciao marescia, ciao. Nettizens molto di Roma, maresca tania, una che va a prendere Sofia. A voi cosa pensate su questo All cibo? Allora, vai, vai. Vai piccola prima. A me è piaciuto tutto tranne il tempo, perché non l'ho mangiato e oh. il mi è piaciuto moltissimo perché? Perché non so, era fatto con il lemongrass e a me il lemongrass non piace tantissimo. Ho capito, però per il resto mi è piaciuto benissimo. Il punteggio da 1 fino a 10? Io 7, 7. Sette. Sì. Maap, maap, maap. e i soldi, e... quanti li pagheresti? Mm. 15, 15 come la mamma 15 eh, allora non ti piace ma ti paga tanto, vabbè eh, sì. beh, invece io cosa dire, eh, mi è piaciuto tanto, in realtà e sì, l'unica cosa è che a me il tempo è che fa mal di pancia perché mi fermenta, purtroppo. Però, beh, i gusti, cioè, i sapori più che altro sono fantastici, sempre questo gusto di spezie ben, cioè, giusto apposta con le pietanze quindi proprio buono per me come voto anche un bel 9 e come prezzo non lo so starei sì, intorno ai 15 euro benissimo volete dire qualcosa ai Enetigena a casa? continuate a seguirci su Instagram sempre più numerosi mi raccomando tanti Senti. like, commentate tutte le domande e che vi abbiamo fatto e insegnatemi l'indonesiano mm. che ho bisogno di imparare benissimo Ciao ciao, ciao. E allora adesso voglio no, dire qualche di di bassa italiana. Il mio amore tecla che ne dici di Nasi Udu? Allora, per me, il Nasi uduk è un piatto buonissimo, Ho molto certo tutto. soprattutto nella cottura del tempe e delle patate. Un tocco speciale glielo dà anche la cipolla caramellata che va sopra e poi il riso ragazzi è pazzesco, cioè con latte di cocco e il lemongrass a me personalmente piace molto e, come voto gli darei un 9 assolutamente e come prezzo dai 15 ai 20 euro anche perché è un piatto unico, bello ricco, completo e soprattutto sano Benissimo Vuoi... Eh, so, salutare i ragazzi a casa, Netigen, vuoi dire qualcosa a loro? Voglio salutare tutti quanti i netigen che ci seguono dall'inizio e anche quelli nuovi Li ringrazio tanto per il loro aiuto e il loro supporto E come abbiamo detto prima, diteci voi cosa volete nel prossimo video Ciao! Grazie, sono stati con i video di Cigarini, sono stati insieme dan oh iya jangan lupa terus dukung kami komen di mana? Komen, like, and share. Like the poll and share. Ya. Okay? Yeah. Oke, okay, saya Brochan. Tekla. Alecia, Vanessa, Aurora, Sofia. Sampai ketemu di lain kesempatan dan di video-video selanjutnya. Ciao dan terima kasih. Hey. un Io l'ho fatto il succo gattistico. Te sta la gola di fiamme fai una la per i line, era, era un insetto. Era <ride> <storia è> <ride>